Thank <laughs> you. Buonasera a tutti, carissimi amici della pagina del canale delle Termopili, nonché della mia pagina. Questa sera avremo ospite con noi Nicolò Bonanno. Aggiungo streaming così lo sentiamo. Bene, buonasera, grazie dell'invito. Ex sindaco di Caltagirone e candidato al Parlamento regionale per queste elezioni coincidenti con quelle del Parlamento nazionale. Per fratelli d'italia ieri abbiamo avuto pietro paolo messina candidato al senato per alternativa per l'italia e, e oggi abbiamo abbiamo avuto quindi un esponente dell'antisistema e oggi abbiamo eh, un esponente di uno dei pa partiti favoriti eh, per le prossime elezioni sia nazionali che regionali aggiungo e vi presento per chi non lo conoscesse eh, il noto blogger Fiorenzo Fraioli che è stato già ospite tante volte qui sulle Termopili. Fiorenzo, saluto. saluto. <ride> che ovviamente rappresenterà l'antisistema e un po' lo spirito critico nei confronti della politica, eh, diciamo. Eh, governativa o legata all'opposizione parlamentare come ama lui dire extra forze eh? extraparlamentari perché eh, infatti le forze sì. extraparlamentari sono antisistema esattamente Ti, mi hai anticipato di qualche secondo perché so che lui ama fare questo tipo di differenziazione che ha una logica allora eh, io eh, conosco Nicolò Bonanno personalmente perché è un amico di un caro amico Salvo Romeo, che ci raggiungerà speriamo a breve, appena si, eh, si libererà da, da un suo impegno. E leggendo la lista di Fratelli d'Italia, se fossi costretto con la pistola a votare qualcuno, eh, sceglierei lui, perché eh, sapete, <ride> <ride> diciamo eh, che pur avendo avuto un passato di 30 anni di militanza. Eh, prima nel movimento sociale, poi in alleanza nazionale, infine in Fratelli d'Italia... Eh, ormai sono molto polemico no, nei confronti di questo partito che a mio parere, ma ora magari mi smentirà col suo punto di vista Bonanno ha tradito tutti gli ideali della destra eh, quindi eh, fatta questa presentazione ehm, ti faccio una domanda sì. veloce: frattempo, e poi eh, sulla politica regionale e poi ti faccio un po' eh, parlare di politica nazionale con Fiorenzo Frejoli se diventerai deputato regionale, questo è facile. <ride> Cosa hai <è la ride> intenzione di, di fare per il territorio? Allora, intanto grazie per l'invito. Eh, il territorio di Caltagirone, il, cal il Calatino, tutto il comprensorio, soffre di una carenza di rappresentatività nel Parlamento regionale. Nonostante ci sia qualche parlamentare del Calatino, eh, e ci sia stato anche un parlamentare di Caltagirone, tutte persone stimabili ovviamente sotto ogni punto di vista però da un punto di vista di concretezza per eh, risollevare questo nostro territorio nulla, nulla è stato fatto eh, lo dico da un punto di vista anche amministrativo perché avendo fatto il sindaco oh, sono stato eh, nelle condizioni di poter verificare quelli che sono stati gradualmente eh, l'andazzo di un territorio che ha avuto che ha avuto la, la sfortuna di non avere rappresentanti di una certa caratura. Lo dico perché? Perché Caltagirone ha avuto nel tempo. Da in diciamo dal dopoguerra in poi, dei rappresentanti che hanno potuto rappresentare la nostra città e il nostro territorio degnamente, hanno fatto anche grandi grandi opere. Era il tempo della democrazia cristiana, c'erano veramente tanti soldi in giro, si faceva debito pubblico, ma si davano i soldi ai comuni. Qualche vecchio sindaco che, con il quale ho parlato, perché ovviamente io mi sono ehm, sempre confrontato anche con chi faceva politica, pur con idee diverse con i vecchi sindaci, mi dicevano che a volte arrivavano delle somme e loro non sapevano neanche come spenderle. Gli li, li comunicavano ti stiamo mandando dal governo centrale x miliardi di lire milioni di lire, so, vedi di spendere e non sapevano come spendere, qui siamo invece nella situazione opposta, negli ultimi anni i comuni siciliani hanno dovuto subire la, eh, come era giusto che fosse tra l'altro, una spending review, la famosa spending review, ed è entrata giusto giusto nell'anno in cui io sono diventato sindaco, per cui mi sono trovato a subire dei tagli dalla regione, dei tagli dallo Stato, giusti tagli, non dico di no, però la cosa che non mi è piaciuta per esempio è che molte funzioni che prima erano regionali o provinciali, poi furono abolite anche le province, molte di queste funzioni furono trasferite ai comuni, mettendoli in, grande, in grave crisi, in grave crisi di, proprio di liquidità. Per cui diciamo che la riprova di questa mala gestione, da, da un punto di vista della politica, quella di livelli superiori, perché io parlo della politica di base, quella del sindaco. È un'esperienza fantastica, ma ti mette alla prova, ti mette a contatto diretto con i problemi reali del cittadino. Se un cittadino ha l'acqua che gli entra a casa perché la tubatura del, delle fognature altro, si è rotta per strada, viene a bussare alla porta del sindaco, non va dal deputato regionale o dal, del, dal senatore o dal, dal, dall'onorevole della Camera, va dal sindaco. Per cui il sindaco si carica di problemi quotidiani. E quando io ho visto che la politica regionale Faceva questi tagli, trasferiva funzioni senza trasferire fon adeguate fonti di finanziamento ai comuni, ho capito che comunque la gestione non era corretta, cioè ci vuole un'armonia tra tutti gli enti, perché è inutile trasferire i debiti dalla regione al comune. Siamo sempre là, sono enti pubblici, hanno bisogno di essere salvaguardati entrambi e io ripeto, il sindaco è a contatto diretto con il cittadino, con le problematiche del cittadino, con le strade che si rompono e non ci sono i fondi per turare le buche o le fognature che hanno bisogno, come dice la comunità europea, e, e la regione dovrebbe stanziare dei fondi per eh, sistemare la, ehm, la rete idrica oppure ancora come è successo in questi ultimi anni quando abbiamo i comuni di Palermo e Catania ma diciamo anche altri comuni invasi dalla spazzatura, è colpa dei sindaci? Io non credo, io credo che abbiamo trovato delle discariche chiuse, io non sono più sindaco già dal 2015, per cui dico ma difendo i, i sindaci di qualunque colore essi siano, abbiamo trovato le discariche chiuse perché nel frattempo le discariche erano piene. Erano al limite e allora è compito siccome la gestione dei rifiuti e della sanità sono compiti regionali non può un sindaco o un gruppo di sindaci una, una, una zona un'area prendersi carico di, di creare una discarica nuova deve essere la politica regionale che si deve occupare di come smaltire i rifiuti nel miglior modo possibile io sono per la differenziata Caltagirone è partita la differenziata, io l'ho rafforzata, i sindaci che sono venuti dopo l'hanno continuata ed è una cosa positiva Catania e Palermo sono in base dal, dai rifiuti, però è anche un problema i camion ca carichi delle varie ditte che hanno la gestione e l'appalto dei rifiuti arrivano dietro le porte della discarica e la trovano chiusa perché c'è un'ordinanza o ci sono delle ordinanze prefettizie che dice che quella discarica è già piena e allora il pensiero va ma questo doveva essere fatto da anni fa il pensiero va a una a un governo regionale che doveva per tempo predisporre le giuste misure per una serie di misure, una di queste per esempio è quella della, della gestione dei rifiuti, che siano questi nuovi di ultima generazione inceneritori, se li vogliamo chiamare con un termine molto crudo, che sia una, un, un aiuto per fare una differenziata rafforzata, per cui lasciare che l'indifferenziata si riduca al minimo che si riduca al 10% ma la regione deve dare supporto alle amministrazioni purtroppo poi c'è anche una questione di incasso dei tributi locali in una popolazione che come quella siciliana soffre di un'economia è endemicamente un'economia che stenta a decollare o in alcuni casi non decolla proprio aggiungiamo il periodo del crisi, della crisi economica io faccio il commercialista e faccio a contatto diretto con le imprese che vivono il nostro territorio ci sono territori un po' più ricchi che sono quelli delle aree metropolitane ma territori molto poveri che sono quelli delle aree interne e non possiamo pensare che tutti i comuni sono uguali o tutti i cittadini possano contribuire eh, nonostante lo debbano fare, possono contribuire alle spese del comune in maniera egualitaria. Io lì, eh, anche su questo, avrei da dire qualcosa sulla politica nazionale quando si è pensato al federalismo fiscale. Dimmi, dimmi, dimmi. No, no, vabbè, non volevo interromperla, ah. però mh, prima che passava alla politica nazionale, anche se sono sì, collegati. Ci per... Il In discorso, questo caso è molto Il discorso, insomma, uno lo ascolta con piacere, ma c'è un particolare però che, che è doveroso farle presente. Sì. Eh, questi cinque anni hanno avuto un governo regionale non solo di, di centrodestra, ma di fatto di un candidato che adesso è candidato al Senato per Fratelli d'Italia. Mm -hmm. eh, quindi io non vedo questa mancanza di rappresentatività di rappresentare mm. il territorio, sindaco sì, era nel territorio. Il, il sindaco era. Il sindaco attuale mi pare Iopo l'uscente sì, sì, sì. era il braccio destro di Musumeci quindi c'era esatto. quella di fatto connessione tra governo territoriale e governo regionale che poteva favorire eh, uno sviluppo del territorio e, mentre mi pare di capire ci si lamenta che qualcosa non ha funzionato alla regione non, non crede che siano posizioni incompatibili no no perché io non faccio sconti a nessuno non perché io sono di fratelli d'italia ma non faccio sconti a nessuno non perché qualcuno fa parte di un'area di destra di centro-destra e lo debbo dare ma ancora ne ho cose da dire sulla precedente amministrazione regionale attenzione per cui non faccio sconti a nessuno io ho proprio perché ho fatto il sindaco e conosco la situazione del mio territorio calta girone in particolare non riesco a fare sconti sulla sanità per esempio all'amministrazione di Nello Musumeci, non riesco a fare sconti, se ne vogliamo parlare dopo perché è uno, uno degli argomenti molto sì, importanti sì. sui quali sto basando anche la mia campagna elettorale, è quello dell'ospedale di Caltagirone, non faccio sconti a nessuno, anche se sono del mio partito, io volevo fare anche un'occupazione davanti all'ospedale di Caltagirone, L'avrei fatta, Ma tutti, non c'è stato il tempo, eccetera. Temi, Ma questo non questi... significa... Sì, sì. No, tutti questi temi, così eh. passo la palla anche a Fiorenzo e magari potete dibattere un po' fra voi, eh, legati alla carenza di risorse, uh -huh. eh, sono collegati a, a una struttura dell'Unione Europea che no, non va, che non funziona. E in questo senso il cambio di passo della Meloni, che all'inizio esordì parlando di uscita dall'euro, e ora si è appiattita completamente su posizioni europeiste atlantiste. Uscita eh, dall'euro di... era, era più Salvini che voleva uscire dall'euro. Meloni no, no, io io diceva fa... che voleva, voleva cambiare. Il Se sistema, ti il, video, eh? il primo partito a livello nazionale che ha parlato di uscita dall'euro fu Fratelli d'Italia per Bocca della Meloni. Mm. E stiamo parlando di 8-10 anni fa, una cosa. Ecco, forse. 8-10 anni piano, fa sì, c'è stato piano, il tempo di maturare, c'è stato il tempo. Fiorenzo, in questo senso. Allora, buonasera. buonasera. Come devo chiamarla? Sindaco? O... No, no, mi, mi chiami Nicola. <ride> Come mi chiamano? Spero che il confronto possa avvenire su basi razionali, no? Certo, Allora, certo. Partiamo da, dai suoi appunti all'amministrazione di centrodestra della Sicilia. Eh, C'è stata una cattiva amministrazione, cioè spreco di soldi, oppure Musumeci, l'amministrazione regionale, ha favorito alcune aree della Sicilia e ne ha penalizzate altre? che è chiaro che si tratta di due situazioni completamente diverse. Poi possiamo parlare della carenza comunque di fondi. Sì, no, eh, che, abbia, che ci sia stato uno spreco di risorse no, perché in effetti le risorse comunque sia sono eh, molto risicate anche per il bilancio regionale, questo lo è sotto gli occhi di tutti. Ci sono difficoltà, c'è una sanità da sistemare, ci sono degli del, del, allora non dipende ovviamente dal presidente o dal politico di turno io non riesco a prendere neanche con crocetta all'epoca perché ovviamente ci sono delle difficoltà ataviche che attanagliano la Sicilia la sanità spesso e eh, i dipendenti regionali sappiamo che sono le, le spese più pesanti di un bil, del bilancio regionale eh, la sanità va riformata ovviamente la sanità va riformata perché abbiamo sempre visto come ci sono degli sprechi del, degli accordi strani, delle gestioni, nonostante sia stata fatta la modifica nel 99, eh, nel 2009 sul, sulla sul, sulle ASP, per cui un raccorpamento, eccetera, però di sicuro non ha portato quella modifica, quei quel benefici che si, ci si aspettava, perché non è riducendo le ASP o riducendo le autonomie delle, degli enti ospedalieri come si pensava all'epoca, che si poteva gestire eh, in maniera più mh, equa, soprattutto equa e con dei risparmi la, la sanità. Allora, sono degli errori che prevedono degli aggiustamenti. Io ho detto, io faccio il commercialista e ho a che fare con le aziende. Quando le aziende gli facciamo il business plan, abbiamo sempre dei feedback di ritorno. Se il, il business plan varia da quello che avevamo previsto, ma immediatamente l'imprenditore Assieme ci sediamo e facciamo i correttivi, per cui si può sbagliare, si può anche <coughs> impostare in maniera sbagliata, non per questo lo si fa in malafede. E così penso che possa essere nelle, nelle amministrazioni regionali, comunali, provinciali, non ci sono più, anche lì la, la, la legge, la, la normativa che ha modificato la sanità era stata fatta in un periodo in cui c'erano ancora eh, le province. Ora le province non ci sono più ed è anacronistico pensare che si possa ancora ragionare su quella legge. Eh, su quella legge di modifica delle ASP quando ci sono città metropolitane che la fanno da padrone eh, dicevo questo allora l'intelligenza e eh, la bravura casomai, di, di chi governa una regione una, un comune è quello di procedere con gli aggiustamenti cosa che probabilmente invece non è stato fatto io dico sempre che tutti agiscono in buona fede per cui nessuno spreco, nessun tentativo soprattutto da parte dei presidenti che ci mettono la faccia, presidenti di regione Proprio non riesco a dire che eh, lo abbiano fatto con uno spreco di soldi ma che non abbiano saputo creare i dovuti aggiustamenti nella, nella fase in cui ci deve essere il feedback quel messaggio di ritorno che dice ok la strada che avevi percorso era questa ma guarda che c'è stata questa variazione i dati e le entrate non sono quelli allora eh, ci vuole un apparato ovviamente un apparato burocratico che sostenga l'idea del politico che in questo caso sarà il presidente con i suoi assessori e, e questo, questo non c'è stato secondo me poi che ci, siano stati delle, che ci siano state delle eh, preferenze o un occhio di riguardo per certe aree, questo secondo me, ma è un'opinione un molto personale, Se mutato, secondo ehm. me c'è stata. E lo dico però da calatino, perché non posso conoscere la, le, le vicende di Trapani, di Erice o non di Agrigento. giusto? Io lo dico da calatino perché sì. c'è un territorio dove non può rispondere fiorenzo a parte che è mutato ma poi non conosce bene la situazione sì, però, cioè, vabbè, ma, diciamo la regione di 5 milioni di abitanti stato, io non posso rispondere una, a... se c'è stata sì, una distribuzione diciamo, sulla, sulla, la distribuzione non equa dell'attuale classe dirigente e segnatamente di quella di centrodestra di eh, ridurre le inefficienze nella gestione della regione e fa anche un cenno diciamo al fatto che alcune aree segnatamente quelle metropolitane hanno avuto un trattamento migliore rispetto alle zone interne più povere. Questo mi pare che possiamo darlo. No, no, no. Ma non, non è, è, ma non come scelta politica, ascolta, non come scelta no, politica. Questo è il territorio. Questo è quello è che capita, quello, quello stesso che, che capita del normalmente. della regione, se c'è stata una disparità di trattamento, è stata a favore di questo territorio. Sì, però che da una parte l'azione del governo regionale di centrodestra è stata poco efficace nel ridurre diciamo eh, nel prendere gli aggiusta nel, nel, nel proporre subito degli aggiustamenti e inoltre che c'è stata diciamo una, un indirizzo che ha privilegiato alcune aree metropolitane a discapito di altre mi no questo no, mi, mi, so, mi sono spiegato male mi sono spiegato male il discorso delle aree metropolitane è andato è, è andato da sé quando crocetta ha abolito sì. le province in automatico le aree metropolitane sono, hanno sostituito le province ma ovviamente la città metropolitana anzi la città metropolitana la fa da padrone mentre quando c'era un ente intermedio tra comune e regione esisteva la provincia che mediava tra la, per faccio il nostro esempio tra la città di Catania che è una città metropolitana e i comuni limitrofi da quando è stata abolita la provincia non si è ragionato più in quei termini, si è ragionato, ma in maniera, in maniera molto uh, serena lo dico. Eh, L'abolizione è stata fatta alla crocetta, ma non è una colpa, e eh, probabilmente lui voleva ridurre gli sprechi, eccetera, anche lì, in buona fede. Io parlo sempre, penso, parto sempre dal fatto che qualcuno fa delle cose in buona fede. Però va da sé Quindi, che le città metropolitane. Supposto, altrimenti andiamo dalla magistratura, è giusto, è giusto, infatti, le classi politiche anche dalle loro capacità. Esatto. La capacità allora. di incidere del centro-destra nei cinque anni che ha governato l'isola non è stata eccelsa, questo possiamo metterlo a sintesi? No, no, no, no. ma no, no, no, non ho detto, non ho voluto dire questo perché io ovviamente posso parlare della mia area e mi riferisco solo alla mia area e mi riferivo alla parte relativa alla sanità alla sanità, che è una cosa molto delicata e ci interessa. Buon anno, è, ti devo interrompere per, per forza. Perché Interrompi, di città, di città metropolitana. Ok. E Catania, la nostra città di metropolitana, esatto. di riferimento. Sindaco Pogliese di Fratelli d'Italia, eh, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. No, ma è un parlato di, di sanità. Eh, assessore alla sanità Ruggero Razza. Eh, assessore nominato, voluto, diretto, Danello Musumeci, che Perfetto. fa area a Fratelli d'Italia. Esatto. Eh, il territorio è stato privilegiato o, o meno è stato privilegiato il territorio del presidente della regione. Nonostante questo, ci sono le carenze di cui parli tu. Non oso immaginare cosa ci sia nel, negli altri territori della Sicilia perché. No, no allora, allora mi sono spiegato molto male se si è capito no, questo è... mi sono spiegato molto male no, è... perché io parlo di un territorio che è quello del presidente della regione ok ma il presidente della regione è di Militello Val di Catania ok? Sì. Nello specifico siamo nello stesso territorio allora io ho notato e noi a tutti abbiamo notato che l'ospedale di Caltagirone che era un bell'ospedale fino a qualche... diversi anni fa ma prima sì. ancora dell'arrivo del presidente Musumeci del presidente Crocetta ha subito un declino già da prima, da quando c'è stata la modifica delle, delle autonomie delle ASP eccetera eh, il presidente Musumeci ha forse privilegiato questo non lo so, fatto sta che l'ospedale di Militello che è nello stesso nostro territorio è cresciuto parecchio ha ricevuto finanziamenti, macchinari stanno per ricevere altri fondi per cui non è che posso dire che la sanità è peggiorata in Sicilia, io posso parlare della mia esperienza sul nostro territorio che è il territorio del Calatino e non posso dire che Militello è peggiorato, anzi al contrario Militello è cresciuto parecchio io di, Quello di cui mi lamento è che se vogliamo fare crescere un ospedale ben venga, buttiamo tutte le risorse su quell'ospedale, non tutte, buttiamo delle risorse su quell'ospedale ma non depauperiamo le, gli altri ospedali rimi, limitrofi come quello di Caltagirone, lo dico perché qui eh, vivendo il nostro territorio, la, il nostro ospedale di Caltagirone che dista 40 km dall'ospedale di Militello ha subito proprio questo. Questo non significa che la sanità in Sicilia è peggiorata, possibilmente Militello diranno il contrario, questo ospedale è cresciuto a Militello a dismisura, bellissimo, si fanno tutte le visite, quando si chiama il centralino ti mandano a Militello a farti una visita di Dio Torino, anche se sei di Caltagirone ed è questo che mi fa incavolare. Abbiamo un reparto di otorino a Caltagirone, ma le visite si fanno a Militello. Gente che ha prenotato da Caltagirone dicendo "Ma guardate che io sono di Caltagirone, me la potete prenotare una visita a Caltagirone. Qua non credo che c'entri Musumeci, Razza". Qui stiamo parlando di una gestione della sanità. Il politico dove può entrare in questa fase? Nella fase del fatto, nella fase di eh, quello che dicevo prima, nel feedback, cioè devi monitorare se l'ospedale di Caltagirone sta facendo 600 visite, 600 ricoveri eccetera, se, o si, si, se ne sta facendo 200 e allora in quel caso ti, ti, ti serve monitorare, ma con del personale sul posto, all'Asp, di capire perché c'è questo, questo minor utilizzo, eh, che sia stato privilegiato Militello è sotto gli occhi di tutti, non dico niente di strano, è il paese del presidente, ma non voglio dire che abbia privilegiato Militello, è, è, è così, in questo momento è così, ma parlo possibilmente l'ospedale di Agrigento è migliorato, l'ospedale di Palermo, a Catania si sono fatte grandi opere sull'ospedale San Marco. Allora, attenzione, io posso parlare di quello che riguarda proprio il mio ter territorio, ma nel mio territorio ci sono, per esempio, per la sanità due ospedali, per cui non posso dire che Militello è andato pure male, io posso dire che Caltagirone è stato un po' distrutto come, come ospedale. Eh, perde medici non sono stati fatti, ma questo è dei tempi già di Crocetta, per cui non posso dire che è colpa di Crocetta o è colpa di eh, Musumeci o di Lombardo prima di Crocetta. Io posso dire solamente che oggi noto come l'ospedale di Caltagirone ha carenza di personale medico in medicina in generale, ha per carenza di personale medico nei pronto soccorsi, dove sappiamo che... In Sicilia spesso ci sono degli atti di violenza nei confronti dei medici, ma è anche giustificato dal fatto che ci sono 8, 9 ore e 10 ore di attesa. Perché invece di mettere 6 medici al pronto soccorso, ce ne teniamo uno. E come mi diceva il direttore dell'ospedale di Caltagione, do, col quale ho parlato per capire quale, ulteriormente meglio quali fossero i problemi, mi diceva: Dottore Bonanno, abbiamo. Medici che a cui dobbiamo far fare i turni, dalla pediatria li portiamo al pronto soccorso. Ovviamente un pediatra ha un po' dimenticato perché si è specializzato sulla pediatria, per cui eh, andare, mandare al pronto soccorso un pediatra una volta a turno un, un ortopedico <ride> è una cosa assurda. Allora qui la regione deve bandire dei concorsi ma non solo per l'ospedale di Caltagirone ovviamente perché la sanità è un diritto pubblico di tutti e di tutto il territorio ma è gestito dalla regione allora deve sicuramente programmare una serie di bandi di concorso per assumere medici anestesisti cardiologi ospedali, ehm, so dottori per il pronto soccorso medici per il pronto soccorso perché è fondamentale si parte da lì per poi distri distribuirli sugli altri settori è colpa di musumeci io non me la sento di dire né che sia colpa di razza, né che sia colpa di musumeci nonostante sia, però io non faccio sconti a nessuno. Voglio dire, non è che perché si appartiene a un partito, io la ragiono così, non è che perché si appartiene a un partito, si è delle pecore per cui io devo proteggere, provo a fare. Sì. Lei sta dicendo che la coperta è corta e che lei si candida per tirarla un po' verso Baltagirone. Allora, sicuramente c'è bisogno anche di questo. Però siccome io penso che la sanità sia un diritto troppo importante e, e non vorrei che tirando la coperta verso di me io vada a togliere la coperta da altre parti. La coperta parte, è corta, No, è è purtroppo no. E noi sappiamo, noi tre credo che sappiamo bene che se la coperta è corta io non vado solo a fare un problema di non spendere, spendere di meno, ma di spendere meglio. E allora siccome ci sono molte... No, io, nella io sanità, penso che bisognerebbe allargare la coperta. Che, sebbene la coperta sia corta spendendo meglio la si può allungare sì, penso proprio di sì, sì. perché se io devo fare delle assunzioni eh, di personale medico le devo fare, cioè c'è poco da fare per, perché e ci sono certo. molti medici che sono andati in pensione ah, attenzione, non è che dico che qui i medici c'erano allora il discorso è questo, gli anestesisti fino a 5-6 anni fa, 7 anni fa c'erano, sono andati in pensione perché non si è pensato per cui si spendeva lo stipendio eh, di quei mesi. perché non si è pensato di fare dei bandi questo, di concorso su questo e perché questo... io vorrei dare uno spunto di riflessione così anche rispondo a una cosa che mi era stata sottoposta prima e poi ne parliamo su questo perché. Sì. penso okay. che l'Italia debba dire chiaramente all'Europa noi vogliamo uscire dall'euro! Non credo che l'Italia debba uscire dall'euro e penso che l'euro andrà avanti. E se pensate che questo sia un problema per l'euro, allora convinceteci a rimanere! Io non sono per un'Europa federale, io sono per un'Europa confederale. Io non ho mai chiesto di uscire dall'euro, io non ho mai chiesto di uscire dall'euro, per la precisione. abbiamo trovato il <ride> abbiamo trovato perfetto allora io penso che nel tempo si possa maturare e anche cambiare idea è segno di intelligenza cambiare idea perché altrimenti si resterebbe coi paraotti eh, come i muli di... che fanno sempre la solita eh, strada dire, e viva di... Dio viva Dio si può cambiare idea io sono anche un esponente un piccolo esponente di un partito che si chiama cioè... Italia Morano e Popolare cioè, Beh, se, se puoi un po' aumentare il, il volume del, il del, del, del microfono in Italia è per restare nell'euro allora, secondo me ormai ci siamo e non si ci sono dei passaggi che non si possono eh, fare. Io... Non sto chiedendo la sua opinione, sto ah, chiedendo. Okay. Sì, sì, sì, no, se parliamo di Fratelli d'Italia, di di sì. È ufficiale, sì. Che è per restare nell'Europa. Sì, in eh. ogni caso, il problema non è l'Europa alla quale apparteniamo <ride> geograficamente, per cui no. bisogna poi capire che anche la eh, ge geograficamente per cui non possiamo sicuramente tirarci fuori. Il problema è come viene gestita l'Europa dove c'è un Parlamento eletto e ci sono delle commissioni che non sono elette. E credo che sia sotto gli occhi di tutti, di qualunque forza politica, che ragioni con onestà, che le commissioni fanno il bello e il cattivo tempo relativamente ai vari paesi. Soprattutto quei paesi e fanno il cattivo tempo dei paesi meno forti, ma e fanno il bel tempo dei paesi che hanno una certa strutturazione all'interno delle commissioni europee. Si proprio tutti che in certi casi ci sono stati eh, delle direttive che non sono parlamentari, attenzione, possibilmente alcune approvate anche dal Parlamento, che non sono parlamentari, ma sono quelle direttive che hanno detto per esempio che il fuoco del, de, del forno a legna fa male è cancerogeno, mentre noi sappiamo per esempio che in Sicilia ci sono forni, facciamo ancora il pane col forno a legna, facciamo la pizza col forno a legna, allora... E anche il vino fa male. E anche, oh, anche il vino lo dobbiamo fare con l'acqua aggiungendo qualche cosa. Allora questi sono... Il non includo il granapadano. Oh, esatto, allora, questi sono eh, alcuni esempi che eh, stiamo... Allora, a questo punto bisognerebbe, secondo me, non pensare che l'Europa le, è la matrigna, ma pensare che come è stata strutturata l'Europa, è, è quello che ho detto prima, l'intelligenza sta nel pensare che quando si parte in un modo ci possono essere anche dei piccoli aggiustamenti che servono a migliorare, ma a migliorare per tutti. Ma questa è una regola di buonsenso. Penso che valga per, per chiunque. E voglio fare una domanda. Sì. La risposta non fa niente, naturalmente. La sigla TFUE. TFUE, le dice qualcosa? Eh, TFUE, mi, mi, mi accenni la... Trattato sul funzionamento? Mm. No, no, mi dica, mi dica perché non, non mi viene in mente... Il funzionamento dell'Unione Europea. Mm. Oggi è stato rinominato in Trattato di Lisbona nel 2011. Mm. ok Ora, lei riesce a immaginare la Costituzione Americana che si chiama Trattato sul funzionamento degli Stati Uniti? C'è qualcosa che non quadra? Mm. Per capire il senso di quella denominazione bisogna sostituire a Unione Europea mercato unico. Il trattato di Lisbona o TFUE in realtà è il trattato sul funzionamento del mercato unico. Cioè non disegna le strutture di uno Stato, cosa che la signora Meloni sa benissimo e che sembra aver dimenticato. Il trattato di Lisbona tra ue è stato approvato all'unanimità e il suo uh -huh. organo politico è il Consiglio dei Ministri Europei. La Commissione è un organo tecnico, tant'è vero che è divisa in tante sottocommissioni, ma ha soltanto compiti tecnici. L'indirizzo politico è deciso dal Consiglio dei primi ministri. Questo trattato può essere modificato soltanto all'unanimità. Teniamolo presente. Benissimo, lei sa che c'è stata una grave crisi dei prezzi del gas che si sono riverberati anche sul prezzo dell'energia elettrica e che questi aumenti spropositati del prezzo del gas sono legati alla piazza di Amsterdam dove viene scambiato il 4% del gas europeo ma ciò nonostante è stato scelto come piazza di riferimento è stata scelta da chi? non c'è nessuna legge, è un tacito accordo fra le aziende energetiche private europee, le quali giocano su questo mercato di Amsterdam, il prezzo poi viene riportato su tutte le altre piazze e diventa il prezzo di riferimento per l'acquisto del gas. Orbene si è parlato di tetto a prezzo del gas o price cap con espressione anglofona. A un certo punto si è smesso di parlarne. Sai perché? Io lo dico io perché. Perché? Perché per poter mettere un prezzo al tetto del gas bisogna intervenire sul funzionamento del mercato unico e questo può essere fatto soltanto all'unanimità. Il passo successivo è stato quello di dire allora tassiamo gli extra, gli extra profitti, oh, ma anche questo non si può fare perché significa andare ad interferire con il funzionamento del mercato unico. Dopo qualche giorno hanno smesso anche di, di propagandare questa cosa e sono arrivati a dire useremo i soldi del PNR insomma mh, faremo degli scostamenti di bilancio per ripagare le famiglie. Benissimo, ma questi scostamenti di bilancio sono debito quindi andranno restituiti è un debito differito oppure al più potrà essere un debito sotto forma di moneta stampata dalla BCE che porterà ad un aumento dell'inflazione insomma stiamo in un sistema che ha spostato tutto il potere decisionale nelle mani dei grandi gruppi privati in questo caso quelli energetici e ha tolto agli stati il potere di intervenire su quella che è una vera e propria borsa nera perché questa è una borsa nera che è scoppiata nel momento in cui c'è stato uno shock esterno simile a quello del 2008-2011 a cui ha posto rimedio in qualche modo Draghi perché la gestione dell'emissione monetaria aveva un impatto minore sul, sul, diciamo, sui trattati europei su questo TFUE e per cui Draghi ha trovato la via d'uscita e ha fatto i quantitative easing ma adesso non è possibile farlo quindi noi ci troviamo in una vera e propria gabbia giuridica perché anche se ci fosse l'unanimità e non c'è, ci vorrebbero due o tre anni per modificare il trattato sul funzionamento del mercato unico. E se anche un paese volesse uscire, ci vorrebbero due o tre anni. Questa è la situazione, per cui non si capisce su, su quali basi la signora Meloni sia maturata, sia arrivata maturando politicamente ad accettare l'Unione Europea. Se lei ha la gentilezza di spiegarmelo, io gliene sarò grato. No, il discorso è, è molto semplice, sono, come ho detto prima, dei percorsi. Eh, noi ci troviamo nell'Unione Europea, il trattato, e siamo tra i paesi fondatori, ma il discorso di poter modificare o di trovare, modificare anche le regole, anche quelle dell'unanimità, per esempio, dell'unanimità per alcune posizioni, alcune situazioni dove ci, ci si trova imbrigliata nel fatto che basta un piccolo paese contrario che alcune eh, modifiche non si possono fare. Allora è un percorso che richiede molto tempo, ovviamente. Non è possibile immaginare, e non, giustamente, perché ci vogliono due o tre anni, abbiamo detto, perché è un percorso che richiede molto tempo e sono quei famosi aggiustamenti di cui ho parlato prima. Se ci si accorge che c'è qualcosa che non va nelle regole, dobbiamo anche... A piccoli passi, cercare la soluzione. Ma questo lo dovremmo fare non perché uno è di destra o perché si è di sinistra, ma perché si ha buon senso trovare una. Eh una formula comune per dire se veramente l'unanimità su questa cosa non, non, non sta rendendo giustizia ai paesi della comunità europea, cerchiamo di modificare queste regole con un consenso più largo possibile, ovviamente non ci può essere una dittatura, ma è questa è la strada da seguire. Il fatto di, dover criti di poter criticare come è stata gestita la, la, la politica economica europea con questi con questi trattati o il fatto di non avere ancora raggiunto l'unanimità sulle aliquote IVA per esempio dove ogni paese ancora dopo dal 1972 a oggi ha un'aliquota diversa per paese per paese non rende giustizia neanche della concorrenza nei trattati che possono farlo nei trattati ci sono dei capitoli in cui viene delineato un futuro di eh, magnifiche mh, magnifici orizzonti e progressivi e poi ci sono una lunga serie di proibizioni, tutti dello stesso tipo, proibizione di intervento da parte di Stato o qualsiasi autorità pubblica che possa interferire nel funzionamento del mercato unico. Okay. Lei capisce che ci troviamo in una trappola? Il mercato unico okay. è una trappola, può essere modificato soltanto all'unanimità all'unanimità? All in ieri si è parlato di problemi monetari oggi si parla di problemi dell'energia domani ci saranno altri problemi altri stanno sul tappeto ancora il dato di fondo è che la politica è stata completamente esaurita delle decisioni politiche queste sono state trasferite in altre sedi e sono le sedi dove si incontrano i grandi gruppi privati per esempio la, la recente lieve diminuzione del prezzo del gas che è passato io ricordo dal 2019 da 25 euro a megavattore a, a un picco di 345 adesso è sceso a 180 credo 160 questo è avvenuto perché evidentemente si sono incontrati e hanno deciso che non si può ammazzare la gallina esatto. però la decisione politica è nelle mani dei grandi gruppi privati e allora una forza politica Deve ribellarsi a questo se è una forza politica, se invece è asservita ai grandi gruppi privati, ovviamente trova il modo di, di non fare nulla, cioè. su questo sono d'accordo, perché poi alla fine il però dico è sempre quello il discorso. Bisogna trovare la strada, perché non possiamo uscire dalla, dalla, da, dalla, dalla comunità europea, non dall'Europa, dalla comunità non possiamo uscire così come ha fatto l'Inghilterra c'è cioè il mercato unico il mercato unico europeo dal 1989 ok no, non possiamo uscire così da pun di punto in bianco l'Inghilterra sappiamo che ha <coughs> può attingere in tutto il mondo al Commonwealth in qualche modo sa Ma di avere il supporto americano Qualche sospetto nel vedere che proprio l'Inghilterra che è in prima fila in questa, in questa fase così critica della storia mondiale abbia pensato di uscire dal mercato unico l'inghilterra ha una grande forza che è l'alleanza con l'america cioè l'america e l'inghilterra sono sempre stati oh, io direi che allora, sono cioè, gli inglesi che sono fratello, andati ad abitare io là io penso che le, le fratelli d'italia si definisce si definisce nazionalista no sì. è un partito nazionalista beh, dovrebbe sì. quantomeno declamare l'obiettivo di lungo periodo e non andare in televisione e dopo 8-9 anni dire che adesso vuole stare in Europa. Questa è una, una contraddizione che vedono tutti. Tutti la vedono. Sì, e allora po potrebbe sembrare una contraddizione, ma il discorso non è che qui si vuole uscire dall'Europa, dall qui si vuole, perché l'Europa, tutto sommato, è una forza e, e deve essere una forza. La nostra speranza è la, la gestione comune europea. La, la questione è come aggiustare quelle che fino ad oggi sono stati i monopoli la mancanza di concorrenza perché dobbiamo sottostare ad alcune normative, come aggiustare questa, questa visione dell'Europa, di questo cammino comune dell'Europa e questa è una cosa che si deve poter fare perché l'intuizione di poter fare una di poter raggruppare l'Europa sotto un unico vessillo è un'idea intelligente fatta eh, quando, eh, dopo, nel dopoguerra, il discorso è che bisogna incamminarsi verso una situazione in cui si possa fare realmente concorrenza, in cui se un paese come l'Italia ha una, una forte produzione agricola non venga messa in crisi dal fatto che non può o deve far entrare necessariamente della merce da fuori, insomma, ci sono una serie di cose importanti che vanno aggiustate. La capacità dei nostri politici di tutti i colori politici, perché in Europa dobbiamo rappresentare un paese, non una forza politica. La, la capacità di tutti, di, di tutti i colori politici è proprio quella di portare ad aggiustamenti le regole della comunità europea, del, della, della, del nostro, della nostra Europa. La nostra Europa è intesa come Parlamento europeo, tramite il Parlamento europeo, ma dobbiamo lavorare visto che lei parla di Parlamento Europeo lei lo sa che il Parlamento Europeo non ha potere di azione eh, lo so lo so, non so purtroppo una volta ha respinto una proposta di legge della Commissione europea che a sua volta l'aveva recepita dal Consiglio dei Primi Ministri quindi non ci sono gli strumenti per modificare o la si rompe l'Unione Europea oppure i più forti basta che uno dei più forti dica io non voglio che si rompa che si modifichi perché, perché devo rinunciare a un vantaggio e non Ai si privilegi, non eh, lo so, purtroppo, allora, eh, purtroppo è quella cambia nulla, allora è una gabbia, è una gabbia normativa, giuridica. Ecco, di e che... allora l'alternativa quale sarebbe uscire come ha fatto l'Inghilterra o minacciare di uscire, cioè, cioè se una decina, guarda caso, lo ha fatto giusto in tempo per affrontare questa temperia che stiamo vivendo l'Inghilterra non ha i nostri problemi a parte che non c'era neanche l'euro eh, gli infatti. stessi Stati Uniti negli Stati Uniti se c'è uno shock esterno come c'è stato nel 2007 con la crisi del subprime è mica eh, la Federal Reserve si è trovata davanti a, capito, ai problemi giuridici che vincolavano la BCE gli Stati Perfetto. Uniti sono un paese liberista estremamente liberista ma non ordoliberista come l'unione europea o mercato unico perché qui si è deciso di sottrarre ogni togliere ogni possibilità che la politica possa intervenire sul mercato negli Stati Uniti c'è ancora questa possibilità che la politica in situazioni eccezionali possa dire mercati fermatevi c'è lo Stato, c'è la politica che prende le decisioni da noi nell'unione europea questo non si può fare quindi è giuridicamente parlando una mostruosità che pagano i cittadini però. Ovviamente. Lei, sì lei, sì lei, sì lei. tutti tutti. Il discorso sarebbe quello di minacciare una serie di paesi di uscire dalla, da questo sistema e allora in quel caso convincere anche gli altri ad adottare delle modifiche. Perché Dove se in tanti... Almeno che è una forza di opposizione attualmente declami la volontà. Di uscire dall'unione europea se una serie di fatti ben precisi esatto. non cambiano e su questo sono d'accordo mio... io mio... vorrei spezzare una lancia in favore di Bonanno perché mh, ascoltandolo mi rendo conto anche del suo imbarazzo secondo me lui ah, la pensa anche Abastanza, penso di sì. Eh, però... Eh, io, come noi, eh, però io giusto, penso eh. di non essere una pecora presso al, eh, al leader, eh, al leader, eh, al leader eh, giusto? Però... Perché ho le mie idee e non, non mi spavento mai a eh, metterle no, in no, aria. no, lo so. Però <ride> mi rendo conto eh, giustamente. Eh, però le cose sono collegate perché il parlamento regionale. Ora, per esempio, la candidatura Schifani è stata io. Non penso che i siciliani la volevano onestamente, è stata imposta eh, dalla, da giochi di politica nazionale. Perché si è dimesso e subito dopo è stato candidato al Senato, quindi le, le cose sono strettamente collegate. Ovviamente. Quindi questo sistema come lo vuoi sistemare? Io a questo a proposito vorrei chiederti, ma tu ti ricordi una volta che l'Italia è riuscita in Europa a modificare qualcosa in suo favore o a ad, dettare una politica in suo favore? Allora, no, no, prima perché come diceva eh, Lorenzo, non, non ci sono le possibilità eh, giuridiche per poterlo fare, dopodiché eh, diventa una, una, una guerra, ma è una guerra che devono fare forse i cittadini, le imprese, gli imprenditori, i lavoratori, quelli che lavorano nelle nostre aziende, che soffrono di questa eh, poca libertà di concorrenza nel senso buono però concorrenza nel senso buono perché eh, noi spesso abbiamo come meridionali soprattutto prodotti agricoli di eccellenza che vengono barattati con scambi per esempio nei paesi eh, del nord Africa eh, con prodotti tecnologici dei paesi del nord, anche del nord Italia devo dire, eh, non potrò mai dimenticare la, la, la ministra quando c'era il governo non so se era Prodi o quale altro ma c'era insomma la, la Agnelli che, eh, dal ministro del, del nostro, della nostra Repubblica, concesse alla Tunisia, Algeria, paesi del nord Europa, l'ingresso di olive e olio dalla Tunisia in cambio di vendita di macchinari iveco, molto probabilmente che provenivano dalle industrie del nord. Allora, se noi facciamo e, e questo lo, lo farà anche l'Europa con i suoi prodotti più tecnologici perché sappiamo che nel Parlamento Europeo ci sono le lobby che hanno diritto di parola eh, per intervenire a portare interessi propri, qua in Italia fortunatamente ancora non ci sono ma se una lobby stabilisce che i forni devono essere elettrici e non più a legna e, il parla e, e, e la Comunità Europea, la Commissione Europea stabilirà che per, per tornare a un esempio già fatto, ma è solo un esempio noi avremo una Italia che ancora lavora con i forni a legna, pezzi apprezzati eccetera, e allora chi è che si dovrà eh, ribellare a questa, a questa eh, operazione di questo genere? Non pensi che si dovrebbero ribellare anche i deputati regionali? Ma possono... Uno speciale. Si debbono ribellare, sicuramente si debbono ribellare, però si, con, con la comunità europea devi adottare misure mh, mh, giuridiche, non puoi adottare la protesta la protesta la va fatta purtroppo non siamo come in Francia che dove i gilet gialli hanno ottenuto no, no io ho parlato delle... di statuto speciale di, sì, di... lo statuto speciale non è stato mai applicato perché lo statuto speciale in Sicilia prevede che ci, sia poi, ehm, ci siano delle particolari situazioni dove anche poi vengono accettate dallo Stato italiano purtroppo c'è stata una svendita dello statuto siciliano io ricordo che durante il governo Crocetta si sono barattati una causa già in primo grado vinta dalla Regione sì. Sicilia, dove si prevedevano 5 miliardi, se non ricordo male, a favore della Regione, a fronte, si è barattato a fronte di 500 milioni di euro arrivati da Roma. Ma avevamo un assessore regionale che si chiamava Bianchi, che non è siciliano, che era stato messo lì da Renzi perché è un assessore all'economia ovviamente, al bilancio all'economia, perché potesse tenere sotto controllo l'economia eh, e la parte proprio del bilancio siciliano, questo non, non è corretto perché la gestione, come dici tu, la, abbiamo uno statuto speciale mai messo in funzione, mai utilizzato e abbiamo la necessità di poterlo utilizzare nel migliore dei modi, non dobbiamo entrare in contrasto con lo Stato centrale ovviamente ma dobbiamo richiamare i nostri diritti ma in ogni caso lo statuto può aiutare, è una mentalità che deve cambiare, l'operatività dei nostri governanti in generale, io posso parlare di quelli siciliani, deve comunque essere proiettata a, al benessere comune. E se non lo fai in maniera scientifica, se non lo fai in maniera quasi imprenditoriale, nel rispetto però di, di, di difendere i più deboli, chi ha più bisogno, eh, non andiamo da nessuna parte. C'è ovviamente anche una, una, una classe burocratica che è elefantiaca in Italia e abbiamo visto come spesso molti progetti di finanziamento non siano stati approvati per esempio dal ministero provenienti dalla regione Sicilia queste sono delle carenze enormi non ci possiamo permettere di non avere il personale adeguato quando il personale viene pagato anche con eh, stipendi eh, in, in regione, eh, attenzione, non possiamo permetterci di avere un personale di questo genere, che non porta avanti in maniera adeguata o non è messo nelle condizioni, poi chiaramente nel dettaglio io non, non sono dentro quegli uffici, non posso esserlo adesso, spero di esserlo dopo, ma andrò lì con una mentalità diversa, con una mentalità che prevede analisi, controllo e misure, che si devono prendere a seguito dell'analisi del controllo, cosa che secondo me fino ad oggi non è stata fatta, fino ad oggi si è cercato, visto che la Sicilia vive in grosse difficoltà economiche, crisi eh, con disoccupazione al 40%, non siamo con una disoccupazione al 10% come la media nazionale, una disoccupazione molto più alta, soprattutto quella giovanile dove i giovani nostri per trovare lavoro il primo mio figlio vive a Milano da neanche un anno perché ha eh, presentato domande qua zero, domande a Milano va bene, vieni qua, ti stiamo assumendo però io devo iniziare ad aiutarlo per eh, pagare i primi stipendi con caparre eccetera mio figlio vorrebbe vivere qua vorrebbe consumare la sera vorrebbe andare a cena qua con la sua ragazza vorrebbe consumare spendere i soldi che guadagna qui e allora c'è qualcosa che non funziona c'è qualcosa che non funziona eh, eh, le norme... allora, ci sono agevolazioni europee ci sono la fondi la Germania riesce, no. riesce a sottrarsi a questa borsa nera del gas perché la Germania paga il gas quanto lo paghiamo noi visto che il prezzo viene fissato al mercato di Amsterdam nemmeno la potente Germania riesce a rompere questa gabbia dei trattati sul funzionamento del mercato unico questo significa, è chiaro, lampante che abbiamo ceduto il potere politica politico ai grandi gruppi privati allora su questo non c'è dubbio, perché non se un paese come la Germania, e abbiamo visto. Vabbè, ma la Germania ho, letto, ho visto in questi giorni una, un, uh, un inserto dove si parlava di un prezzo già più basso, bloccato. Da qualche anno, per cui la Germania è avvantaggiata già dagli accordi che aveva fatto prima, ma in ogni caso il punto principale non è quello: è finito questo periodo in cui il prezzo resta bloccato, poi subirà anche gli aumenti. Il problema è proprio quello di non poter modificare questi trattati. Il problema è proprio quello: per cui, se, se lo strumento di eh, gestione di un'Europa fatta ormai da tantissimi eh, paesi con caratteristiche diverse, quelli più ricchi, quelli meno ricchi. E questo noi dobbiamo fare in, in modo... stati approvati dal governo Berlusconi 4 nel 2008 in estate, con voto unanime di tutti i partiti, centrodestra e centrosinistra, tutti nell'estate a ferragosto del 2008 questo perché purtroppo c'è una visione, ci è stata sempre proposta la visione dell'Europa come questa madre benevola che sotto il suo mantello ci accoglie con tanta eh, eh, però ecco dobbiamo essere anche dobbiamo aprire anche gli occhi è una presa per il culo lo possiamo eh, dire lo possiamo dire serenamente dal mio punto di vista lo possiamo dire serenamente per questo dico che secondo me va fatta non dico la rivoluzione perché non è, in Italia non ne siamo capaci ma secondo me va fatta una giusta un giusto riposizionamento di tutti i paesi e di queste regole perché non è possibile che possano decidere in pochi sul futuro di una serie di paesi allettati dal fatto che c'è una, una forza che è l'Europa che, che dietro l'Europa ci sono delle, delle, delle istituzioni che proteggono poi ora ci stanno dicendo che grazie all'Europa abbiamo superato la pandemia, allora ci sono come in tutte le cose gli aspetti positivi e gli aspetti negativi dobbiamo mettere sulla bilancia però cosa pesa di più l'aspetto positivo per cui gli aiuti che ci hanno dato che ci sono arrivati grazie al fatto di far parte di questa comunità o gli aspetti negativi che ci frenano che ci frenano in tante cose e questa poi è una, una problematica a proposito di questo argomento Italia, ma l'abbiamo superata veramente la pandemia o dopo le elezioni altro, possiamo, poi passiamo alla pandemia sì, sì. io sono sempre stato un feroce avversario dei 5 stelle, la cosa che mi dava e mi dà più fastidio dei 5 stelle è questo loro loro predicazione sull'onestà e sui costi della politica, intesi come stipendi faraonici e quant'altro, io affermo da sempre che i veri costi della politica sono le decisioni sbagliate. Bravo. Viene cito una che è stata apocalittica per l'Italia. La decisione di Mussolini di entrare in guerra nel 1904. Ovviamente, Ovviamente. Okay. una. E poi, a distanza di qualche anno, queste decisioni sbagliate presentano il conto e c'è quella che sono quei periodi che noi chiamiamo rivoluzioni. Bene, 30 anni fa è stata presa una decisione sbagliata, quella di entrare nell'Unione Europea. Questa decisione si è rivelata sbagliatissima, io le faccio la facile previsione che i tempi politici che stanno arrivando sono rivoluzionari, ma non nel senso che si assalta il palazzo d'inverno nel senso che inevitabilmente sta per cambiare tutto nel momento allora, di crisi nel momento di crisi si certo, notano di più, più le debolezze oggi presente il conto non è concepibile che la politica non abbia neanche gli strumenti per intervenire in una situazione eccezionale come quella che stiamo vivendo una situazione di guerra mettiamo da parte chi ha deciso di portarci in guerra però di fatto siamo in guerra e neanche adesso si possono prendere provvedimenti per frenare la borsa nera. Ma lei se l'immagina il governo fascista che durante la guerra oppure durante la prima guerra mondiale non poteva intervenire contro la borsa nera, è inconcepibile un assurdo. Questa è la lettura dell'errore politico che è stato fatto. E mi dispiace per Giorgio Meloni, perché se avesse avuto più coraggio e meno fretta, a meno che non abbia ricevuto rassicurazioni, magari poteva assumere una linea politica e comunicativa diversa. Allora probabilmente c'è stato anche un volersi moderare io dal mio punto di vista attenzione non voglio sostituirmi a nessuno né difendere nessuno secondo me c'è stato anche un da un punto di vista di una moderazione necessaria per il ruolo che si stava creando diciamo nelle aspettative quantomeno però ciò non toglie che l'idea di base rimane quella quella di non rimanere sotto una Europa matrigna e cercare di creare un'Europa madre. Ma questo come lo si può fare? È vero che siamo bloccati. Ma se tutti, o la gran parte di questi paesi, trasgredisse queste regole, chi è che dovrebbe poi punire i paesi che trasgrediscono queste regole? E la butto ma lì. Proponeva questa soluzione politica, un certo Paolo Ferrero, a quei tempi era di Fondazione Comunista. Fondazione Sirete, Comunista, sì, lo so. Lui propose proprio come ricetta: noi disobbediamo, E però, però esatto. bisogna dirlo, e se ci si presenta alle elezioni, la Meloni dovrebbe dirlo, lo ha detto Giuseppe, ti risulta? Io, mh, giustamente, eh, lo so che tu questa mia parte non, non l'accetti o la condividi, ma giustamente io non, eh, tendo sempre a ragionare in termini anche spirituali, eh, io non so cosa pensa realmente la Meloni io so cosa dice e giustamente tu dici che in campagna elettorale lealmente bisogna dire ai cittadini quello che si intende fare può darsi che sia un po' più machiavellica io non lo so eh, questo sarebbe un processo alle intenzioni positive può darsi che lei stia rassicurando i poteri forti, i mercati eccetera e una volta arrivato al governo da presidente del consiglio faccia delle operazioni che provino, tentino di restituire la sovranità alla nazione questa è una lettura che, che dal mio punto di vista potrebbe essere positiva il problema è sarebbe in condizione di farlo con gli alleati che si ritrova con Forza Italia che di fatto è una costola del PD con la Lega che insomma ormai ha completamente appeso al muro tutte le sue velleità rivoluzionarie con personaggi tipo questo qui, ora ti faccio sentire così magari poi può essere... Dobbiamo convincerci che il vaccino, piaccia o non piaccia, è l'unico deterrente, è l'unica soluzione che ci consente di affrontare con la terza, la quarta, la quinta dose, il diritto a restare qui su questa terra. Io pensavo che il diritto su questa terra me l'avesse dato Dio di, di restarci. Giusto. Dico... Dio, sono da... allora io sul vaccino <ride> ho no, vabbè, la mia idea non volevo spostare sul vaccino ma sui no, personaggi no. che pensano allora, perché le persone ovviamente, devono essere liberi di vivere se non seguono i diktat della politica allora io penso ovviamente... che il punto di vista nostro è eh, nostro dei cittadini parlo io, eh, attenzione perché io mi sento primi, ancora mi sento un cittadino e lo sono sempre stato anche quando ero sindaco eh, il nostro punto di vista è quello della libertà cioè noi amiamo la libertà soprattutto in Italia il punto di vista di un presidente di regione o di un medico che lavora in un ospedale pieno di malati può darsi che sia diverso e io lo voglio rispettare però io pretendo che sia rispettato anche il mio pensiero io penso che il vaccino debba essere una libera scelta eh, se io mi voglio vaccinare mi vaccino, se non mi voglio vaccinare posso anche decidere di non vaccinarmi devo stare molto attento ovviamente so che ci sono i pericoli non, non devo farli in maniera incosciente perché altrimenti siamo ragazzi, bambini capricciosi allora non voglio che si prenda il mio discorso come quello di un ragazzino capriccioso, non mi voglio vaccinare, mamma, non mi vaccino, no. Allora, il vaccino è stato importante per chi ci crede, per chi vuole, eh, lo, lo, lo ha fatto, non ci sono problemi, io l'ho fatto, ma per libera scelta, non perché me l'abbiano imposto. Però sono convinto che chi non lo vuole fare non deve essere obbligato a farlo. Io sono sempre stato contro il Green Pass, per esempio, perché secondo me non si può vincolare addirittura il diritto di andare a lavorare per una persona solo perché non ti sei fatto il vaccino. Allora, prendiamo tutte eh, le cautele. No, ci mettiamo il 1 settembre 2021 ha votato a favore del Green Pass: Chi, Fratelli d'Italia. No, Fratelli d'Italia si, si è. Si sta... Sta... No, non ha votato, Fratelli si, si sicura, è tenuta no. sul no, non è non è stati... Green Pass, sa... così facciamo anche un diciamo, un, uh, una parola di normalità. In Penso ad esempio al tema del certificato verde digitale. Siamo stati i primi a sostenerlo. Ci auguriamo che venga adottato il prima possibile in un orizzonte di eh, totale reciprocità con tutti gli altri Stati europei. È una priorità ed è fondamentale per ripristinare la libertà di circolazione e far ripartire soprattutto il turismo. Io voglio ovviamente salutare e vado alla conclusione ai rappresentanti, i rappresentanti delle eh, professioni sanitarie. Come sapete Fratelli d'Italia è stata favorevole allo scudo penale per i sanitari, i medici e per tutti i vaccinatori. Pone da tempo il problema dell'imbuto formativo. Allora, questo però è essere a favore del Green Pass, ma non dell'obbligo, nel senso che Fratelli d'Italia si è opposto all'obbligo del Green Pass per andare a lavorare Attenzione. Per andare a lavorare sì, ma per circolare no, l'ha votato in Ha detto momento. che il Green Pass può essere una soluzione e come strumento ci può anche stare Io eh, sono figlio, contrario all'obbligo Io sono un insegnante e senza Green Pass da vaccino non posso andare a lavorare e questo Io sono contrario a questa linea E eh, se io sono io le mani fra le gambe di una studentessa sarei stato sospeso e avrei avuto o tutto lo stipendio o parte dello stipendio. Invece, io sono stato messo senza stipendio, certo, io Ma dico, su amore, questo. ci siamo ritrovati senza stipendio, e la signora Meloni non ha avuto nulla da dire in proposito? No, io ricordo che sull'obbligo del Green Pass, allora che il Green Pass possa essere visto come uno strumento per girare l'Europa, eccetera, come una specie era, di passaporto. Era, è un il Green Pass era uno strumento per poter lavorare. Oh, ecco, su questo obbligo successivo, come è stato messo dopo, non mi sembra che Fratelli Italia abbia espresso parere favorevole, anzi sono scesi anche in piazza assieme ai commercianti no, per se, questa se, per adesso qua è facile dimenticarsi le cose io non ho portato di mano no no è... sul lavoro sul lavoro ha votato contro addirittura io ovviamente dico questo però, il discorso è che possa io... essere uno strumento non obbligatorio perché sono d'accordo allora con Fiorenzo che mi dice non posso andare a lavorare mi togli tutto lo stipendio. io sono ma anche Fratelli Italia è stato totalmente d'accordo perché come dire Abbiamo uno strumento, no, capisci, finché anno. abbiamo uno strumento, ok. Io non sono d'accordo neanche con il Green Problema Pass. È, no. La Meloni è troppo intelligente per non conoscere una cosa che hai insegnato a me quando facevo i corsi di formazione politica con AN, cioè mm. si chiama l'eterogenesi dei fini. Se tu introduci uno strumento normativo che è il Green Pass in Europa con i fini di aiutare, favorire la circolazione, perché liberamente un albergo decide di adottarlo o meno, allora chi ha paura del, del, del covid va nell'albergo dove è richiesto il grip basso, giusto, mentre chi non ha paura va in un altro albergo, questo era il principio. Ma la Meloni non poteva non sapere che una volta... Approvata questa normativa in Europa, in Italia, il governo Draghi, di cui lei le era opposizione, e il ministro Speranza l'avrebbero trasformato in questa cosa. Sono stati anche avvertiti. Io, anche qui, ora non, non li cerco perché poi sembra. Che voglio dare responsabilità a te che sei una bravissima persona di scelte <ride> che non hai assolutamente fatto. Ma, eh, sono stati avvertiti i politici: sono stati avvertiti è stato avvertito Salvini, è stato avvertito eh, Rambelli, è stato avvertito, eh, è stato avvertito anche Giorgia. Che questa cosa si sarebbe è trasformata in una legge cioè, degenerata. È degenerata eh, ma è normale è che sarebbe sarebbe finita così, e ora voglio fare un governo. Un governo nazionale con un ministro della sanità in questo momento non ovviamente eh, designato ufficialmente, ma che ha chiesto Forza Italia, ha chiesto Berlusconi nella persona della sua non so se Ronzulli. fidanzata moglie, eh, aiutami Ferenzo. Come si chiamava? Ronzulli quel... Ronzulli, Ronzulli ah, che, oh. che, che ha avuto posizioni estreme di, di, che toglievano persino la dignità che andavano, scivolavano verso un insulto verso le persone che decidevano di, di fare un'altra scelta e a quel punto cosa farà la Meloni? Litiga con Berlusconi? Cioè, voglio dire bisogna avere la Meloni sicuramente non ha paura di litigare con Berlusconi in privato ovviamente, ovviamente queste, sono cose, queste sono discussioni che come sappiamo tutti si, si, si fanno nei tavoli ristretti dove si decide, si cerca di decidere insieme la, le linee da adottare ovviamente eh, non credo che la Meloni si faccia mettere sotto scacco da Berlusconi anche perché ormai Berlusconi ha fatto la sua strada ha anche governato ma i tempi cambiano ci sono anche delle nuove, eh, delle nuove leve che si affacciano dei nuovi politici che si affacciano mm, Berlusconi nei sondaggi è dato in calo e non penso che la Meloni si faccia mettere sotto scacco da Berlusconi da questo punto di vista. Io non penso, lo spero ovviamente, non ho la sfera di cristallo, non posso sapere cosa si dicono quando loro si vedono nelle, nella, nelle, nelle vari, nei, nei loro incontri. Ma ritengo che eh, su alcuni punti sono, che sono punti fermi contro il Green Pass obbligatorio, questo non penso che si possa, si possa ovviare ora con, una, con un nuovo ministro che possa essere la Ronzulli, poi vedremo se sarà lei effettivamente e via dicendo, sono, sono situazioni che comunque sono in divenire io penso che sia ancora prematuro parlare di quello che ancora dovrà avvenire prima si debbono vincere le elezioni, poi si, deve avere, si debbono vedere le forze in campo quanti voti hanno preso, dopodiché si stabilirà anche quale forza, come sappiamo tutti, quale forza può dimostrare l'uno o l'altro nei confronti della, degli alleati ecco, vedremo quello che succede, secondo me è un po' io prematuro già. Che per il momento questo timore dovrebbe essere messo da parte oggi ho visto un video non so se sia vero o una fake news perché ormai bisogna stare attenti però diamolo per vero pare che Biden abbia detto o meglio gli hanno, gli hanno messo in bocca una dichiarazione in cui ha affermato che negli Stati Uniti ormai nessu, il, il covid non c'è più mm. nessuno porta più la mascherina e sono tutti in buona salute se questa dichiarazione è vera allora dal centro dell'impero è arrivata un'indicazione Precisa, speriamo di sì, speriamo di sì, però purtroppo se dobbiamo stare ad aspettare che è stata vero, arrivino certe indicazioni, questa è una situazione grave, e allora una forza politica che si chiama che si chiama patriottismo, al nazionalismo non dovrebbe rinunciare a denunciare alcune questioni di principio. Pur di andare al governo a meno che come dice giuseppe matteo menta non ci sia un accordo dietro le quinte a questo punto me lo devo augurare perché no come dico come come si come come... Eh, come... Come, si, come, si spera, come si spera come si spera ecco diciamo eh, ma in ogni caso questo sarebbe la la, la prova del nove del fatto che la democrazia in italia è finita la democrazia in italia è finita dai tempi di Tangentopoli, quando è stata abbattuta la prima repubblica e siamo entrati nel mercato unico. Tous come dicono i francesi. Adesso quello che accadrà, io francamente non lo so, eh, però sono grato, io sono personalmente grato alla signora Meloni per il fatto di aver preso queste posizioni ultra euriste e ultra-atlantiche perché così ha aperto spazi per noi d'Italia sovrana e popolare. Io sono di Italia, <ride> popolare quindi speriamo di poter approfittare di questa ah. circostanza comunicativa. Eh, di questo ne sono contento perché più forze ci sono, è eh, meglio è ce la su pensano così. Eh, ho qualche dubbio, secondo me, i voti aumentano quando ci sono più forze che sostengono una cosa, non quando ce ne sono meno. Però no, vabbè, ma diciamo che la, la, la, la io, avrei Nato, voluto, io avrei voluto la Meloni. E sarei stato al suo fianco all'opposizione del governo Draghi fino in fondo contro l'Europa, contro la guerra in Ucraina per la pace? Magari non Ma magari parte le davo il voto e facevo la campagna elettorale per lei, <ride> pure eh, essere so. un socialista patriottico. Allora il discorso è questo: una però... sanitaria. Questo, avrei eh, questo su questo siamo d'accordo, nel senso che però, però secondo fatto, me. Allora, non l'ha fatto. Secondo me ci sono delle cose che dobbiamo anche inquadrare meglio. Non è che dobbiamo essere contro l'Europa, perché l'Europa, l'ha detto prima, geograficamente ci stiamo dentro l'Europa. Dobbiamo cambiare le regole dell'Europa. Sì, dell anche la Russia, è... geograficamente, sta dentro l'Europa. No, la, la Russia è URSS, se, se la vogliamo chiamare così, Ursus perché Putin, Putin, Putin vuole... Fa... Ma Putin Nel vuole questo fa, ragazzi, ehm. ragazzi. Putin vuole questo, non è che possiamo dire sembra Ma anacronistico. Allora abbiamo un dibattito anche su questo per chiarire un po' di cose. Ma scusami, un, un presidente che, che ha ripristinato per dire, l'ortodossia, ehm. il cristianesimo ortodosso, che ha chiesto al Papa la consacrazione della Russia. Tu mi dici che è comunista cioè eh, i comunisti <ride> siamo noi <che> proprio... <ride> <ride> Allora, parad paradossalmente io mi trovo ah, ad avere tanti amici di sinistra con i quali dialoghiamo serenamente e spesso ci troviamo pure d'accordo tra le altre cose spesso molto spesso ne devo se... dire <ride> No, no, no, sono pittini. comunisti, sono eh, di pittini, sinistra. PD non sono più di sinistra, i hanno, hanno perso l'idea di quello che significa essere comunisti, perché io ho sempre rispettato i comunisti per gli ideali che hanno, Ma, mentre al... il PD hanno, hanno perso quello che hanno sempre proclamato, dicevano di pro, difendere non le sono, classi proletarie eccetera ma poi nei, nei salotti eh, chic sì, non si possono difendere. Chi sì, ha venduto per tanti decenni, ha venduto socialismo, eh. a un certo punto si è messo a vendere anti-berlusconismo. Sì, esatto, eh. esatto, E si è perso in questa, in questa... però quando è andato al governo non ha fatto nulla che abbia potuto nuocere il Berlusconi, proprietario di televisioni, sì, sì, proprietario certo. di... Giusto? La famosa legge del conflitto di interesse, eh, non lo eh, so. Si usa solo Il di... quello... colpo di Stato di Tangentopoli, eh anche, anche. Dire. però ecco voglio dire, si è perso quella che era la battaglia nei confronti dei più deboli, delle classi operaie eccetera le classi operaie non si rivedono più nel PD, di questo c'è parlare male il PD non significa parlare bene della destra no no no no, no. io infatti non, non, non, non... Ma... io parlo di questo perché ho amici comunisti per cui so bene di cosa parlo, attenzione e eh, parliamo, per, per stembrare... parliamo serenamente ah, tra l'altro, molto serenamente non, per, per non con un po' i toni non... e, e un po' capire anche meglio uh, le iniziative politiche che intendi seguire, al di là del discorso della sanità per uh -huh. il nostro territorio, per l'agricoltura, cosa si può fare al Parlamento regionale, per l'artigianato dato che Caltagirone, Caltagirone è un centro sì. importantissimo. Sì, Caltagirone per... vive di artigianato, ma diciamo che come territorio viviamo anche di agricoltura, perché abbiamo delle splendide uva di Mazzarrone, Granieri che fa parte della, del territorio di Caltagirone, ci sono le arance di Gran Michele, Palagonia, Scordia e via dicendo. Ora, il problema che è ehm, importante perché i nostri produttori e imprese agricole sanno fare bene il loro lavoro. Abbiamo la necessità di avere maggiore sicurezza nei nostri territori, per cui un'azione fatta anche con la, il gruppo della forestale che è passata, adesso è stata inglobata nei carabinieri eccetera, per cui una, una formula di maggior controllo dei territori, perché ogni volta che viene la, il momento della raccolta dell'uva, nottetempo arrivano dei ladri che rovinano la, dopo un anno di lavoro rovinano le, il raccolto dell'uva pregiata che abbiamo e la stessa cosa avviene con le arance e allora ci vuole un maggiore controllo perché il, il sudore che gettano sui terreni i nostri, i nostri agricoltori i nostri, le, le nostre imprese agricole è veramente eh, alto e poi quando è il momento di raccoglierne i frutti si trovano dei danni enormi anche perché mi dicevano gli agricoltori che sono andati a trovare a Mazzarrone e a Granieri anche nel, nel momento in cui fa, ci sono i furti di questa uva tagliano nel, in malo modo i grappoli per cui la pianta viene rovinata ci sarà due o tre anni per rimettersi nel giusto, eh, nella giusta produzione ma in questo e... senso non si potrebbero usare i forestali in Sicilia I forestali. Fatto... E, io, e ho detto proprio questo si possono esatto. usare i forestali perché è una forza che molti dicono abbiamo in esubero però questo è da verificare perché sono part time alcuni fanno soltanto poche in... ore infatti appunto perché molti eh, in altre regioni ci accusano che eh, ci sono non so quanti migliaia di forestali, ma se un forestale fa eh, 20 ore, settima, ore settimanali non è a tempo pieno o se ne fa 14, insomma diciamo che è, è un, va inquadrato nel modo, nella, nella maniera giusta questa operazione, i forestali sono preziosi per la Sicilia e potrebbero essere utilizzati, dovrebbero essere utilizzati in altro modo. Un secondo problema che attanaglia la Sicilia, ma l'Italia complessivamente, è quella della contraffazione delle merci agricole noi siamo un'isola per cui quando arriva merce dall'Africa arriva necessariamente via nave e allora io se dovesse andare bene la mia avventura politica pretenderò che ci sia un controllo a tappeto che ci siano delle regole ben precise finanza, vogliamo farlo con, le, con, le, con gli uffici doganali vogliamo farlo con la finanza con, anche con i forestali che ormai sono entrati nell'arma nell nel controllo a tappeto sulle navi che arrivano nei porti siciliani sbarcano arance dalla a volte anche dalla Spagna, ma sono prima transitate dal, dal Marocco o dall'Algeria, e allora che siano considerate merce africana, mi sta bene, ma che ci sia un tracciamento di questa, la, traccia, la tracciabilità, e non vengano poi lavorate nei magazzini e spacciate come merce siciliana, perché i nostri produttori agricoli si fanno un mazzo così per applicare il disciplinare che è la normativa nazionale ed europea, anche lì, ci impone, non puoi problema. usare questo, non puoi usare quello, sì, ma però... voglio dire a tutela della nostra salute su questo io posso anche essere d'accordo. Il calibro dire... non è a tutela. No, quello, ha quello, ah, quello è una storia, quella è un'altra storia di cui dovremmo fare un indietro. del discorso di prima dove la, comunità, la Commissione Europea si occupa del calibro dei cetrioli o delle arance eccetera perché possono essere considerati cetrioli, allora su questo si, si aprirebbe un mondo anche lì eh, e lì è poi la dimostrazione di quello che dice Fiorenzo perché allora a questo punto allora c'è la malafede perché pensare che tutto si possa fare in buona fede vabbè, vabbè, vabbè, ok ma se, se tu mi dici se non ha questo calibro non lo possiamo chiamare cetriolo non può circolare all'interno dei paesi della comunità europea allora c'è malafede allora c'è davvero malafede che si preferisce un determinato prodotto che in un certo paese viene, ha quelle caratteristiche rispetto a un prodotto possibilmente italiano che ha altre caratteristiche e non mi sta bene, però dico la tutela dei nostri, all'interno dei nostri porti del grano che viene dal Canada, spesso viene, è stato trovato con della muffa o con dei prodotti che evitano che si formi la muffa, allora tutti questi controlli non possono essere fatti a campione o momentaneamente, devono essere fatti a tappeto possibilmente o se non a tappeto con un campione molto ma molto ma molto ampio perché è, capita troppo spesso a tutela, della, questo verrebbe fatto a tutela della nostra salute perché i pesticidi ancora in Africa vengono utilizzati, il famoso DDT ancora là lo usano? Perché non sono, non debbono sottostare alle nostre, ai nostri disciplinari. E vengono spacciati per prodotti italiani, siciliani, vanno a finire nelle Ma olio, questo, olio scusate, extravergine di oliva. La Dai. Comunità Europea, proprio per darti un'occhiata, lo permette, no? Allora, vieta. Con la scusa della salute agli italiani di usare. Non le questi... chiamate più comunità europea, non esiste più un eh, sì. mercato unico. Okay. Mercato unico europeo, sì, mercato. Vabbè, comunque la forma. Ci eh, siamo abituati situazione. un po' troppo. Eh, perché, hai capito. Le parole. Eh, eh, però sì. dico: a, a fini di una presunta tutela della nostra salute, eh, si vietano certi eh, prodotti, eh, certi veleni per le piante, però poi si autorizza l'importazione da altri paesi che usano questi prodotti quindi viene il sospetto in realtà si voglia affossare l'economia sì, di alcuni sì. territori perché non la salute. Perché noi perché siamo a vocazione salute... agricola noi abbiamo una vocazione agricola e su questo gran parte della nostra agricoltura per cui la... ma io dico se vogliamo parlare di far entrare i prodotti da altri paesi, intanto dovremmo pretendere che come fanno in Cina con i prodotti italiani, attenzione, che ci siano delle, delle condizioni ben particolari che si dimostri che prodotti mi usi, cosa possiamo fare, perché se la regola vale deve valere per tutti anche se il prodotto proviene dall'Africa o da altre aree del, del mondo e seconda cosa, la cosa più importante non spacciarli per prodotti siciliani cioè non fare in, fare in modo che vengano bloccate questa, questa mh, falsare la concorrenza perché ci sono bravi produttori agricoli che veramente si alzano la mattina seguono il disciplinare e hanno, producono veramente prodotti di qualità che non possono essere messi in concorrenza con chi li compra a due lire le arance dalla, dal Marocco e le spaccia per arance siciliane perché mette in crisi sì. chi Invece ha comprato le piante col problema della tristezza, questo virus che ha colpito le piante, ha rifatto gli impianti nuovi per cercare di superare questo problema. Ha speso soldi, ma poi si aspetta di vendere un prodotto di qualità ad un certo prezzo e si vede una concorrenza falsata dall'ingresso di merce che viene spacciata per siciliana, che poi girerà per l'Italia, che girerà per l'Europa e viene spacciata per merce, da, così anche per l'olio, per esempio, olio extravergine di oliva. Con olio poi si è scoperto, ovviamente sono truffe, che parliamo di truffe, ma è quello che dobbiamo andare a scoprire e non lo possiamo fare con dei campionamenti sporadici nei porti, ho detto siamo un'isola, arriva necessariamente sulle navi, questa è merce che arriva necessariamente dalle navi. Certo. È più facile, se fossimo in Italia sarebbe difficile, potrebbe arrivare via treno, via gomma, via nave. Qui arrivano con le navi, per cui controllo sui porti, a tutela della salute di tutta l'Italia e dei prodotti che ingeriamo e a tutela dei nostri agricoltori che ci vivono e, e quando arrivano a grandinata hanno grandi sofferenze, per cui vivono soltanto di questo. Questo è un altro aspetto che secondo me va portato avanti... Eh, fino a morire direi io in ogni caso poi si deve parlare anche dello sviluppo del territorio il, io credo che la, molti comuni, io l'ho vissuto come comune molti comuni non sono preparati ad affrontare il PNRR in questo caso ma anche i progetti, i progetti ehm, di sviluppo che finanzia l'Europa con fondi europei che poi transino, transitano dalle varie regioni, vari PSR e via dicendo Questi, mh, la regione secondo me dovrebbe Uh, creare uno staff di speciali persone specializzate se ce l'ha all'interno secondo me è bene ma o, o se non ce l'ha li forma all'interno perché i dipendenti alla regione ci sono concorsi di formazione ben, ben, ben impostati che diano supporto alle, ai comuni siciliani perché molto spesso ci sono comuni che o non sanno che ci sono dei bandi aperti per finanziare delle opere pubbliche o lo, lo, lo sanno all'ultimo secondo e, producono e, e presentano progetti che non sono assolutamente validi oppure quando sono validi, perché magari il comune è ben organizzato, ma questo lo possono fare i grossi comuni, quando sono validi sono bloccati alla regione perché la burocrazia alla regione è elefantiaca. E allora anche lì la presenza di formazione, di dipendenti formati, ben formati, può servire a snellire le procedure, e anche lì bisognerebbe lavorare sulla, sulla burocrazia, sullo snellimento delle procedure a tutela ovvia, sempre con la tutela dell'ambiente, tutto quello che vogliamo, ma senza esagerare, però voglio dire. Ora vado e, un e... po' a memoria perché non mi sì. ricordo esattamente, casomai eh, chiarisci tu, eh, ma questo governo regionale ha presentato per il PNR diversi progetti, mi sembrano 60, 80, una cosa Tutti del bocciati. genere. Tutti, Tutti bocciati, bocciati, nemmeno uno promosso, ed è quello che sto dicendo, e tu parli che <ride> io non faccio i ha bisogno la regione. Io non faccio sconti a nessuno, te l'ho detto prima non, non perché si faccio di... a meno che non ci sia una malafede politica, in quel caso va No quello non credo. si torna quello, sempre. Non, allora. Ti posso dire una cosa che quando facevo il sindaco andavo a Palermo perché c'erano progetti, la piazza dell'astricato basolato lapico in piazza, queste... allora ci sono dei dipendenti che sono là, ma, eh, voglio dire c'era una pila di carte così, io ci tornavo dopo un mese, il nostro progetto sta andando avanti, sì veramente ancora è qua, lo stiamo un attimo, dobbiamo vedere, allora sono passati anni cioè io ho progettato una piazza in Basolato lavico nel 2014 ed è stata fatta nel 2022. A me sembrano tempi elefantiaci, cioè sembra che ci sia qualcosa che non va. Con chi te la vuoi prendere? col politico forse no, ma il politico ha un dovere quello di controllare se la propria, il proprio indirizzo l'indirizzo che dà alla parte burocratica amministrativa venga svolto, e venga, e venga svolto nei tempi, perché se io do un indirizzo al, all'ufficio e l'ufficio dice ok, va bene, facciamo questa cosa qua, passano gli anni, noi mettiamo in crisi l'economia perché faccio l'esempio stupido della piazza del Basolato Lave, ma questa piazza che ha messo in moto 600.000 euro, c'erano dei dipendenti che avevano fornito il cemento se lo avessimo fatto nei tempi 5 anni fa, 6 anni fa avremmo messo in moto 5 anni fa quell'operazione e sì. l'economia di, di 5 anni fa invece abbiamo aspettato un vuoto di 7, 8, 10 anni diciamo quasi 8 anni per fare un lavoro che si poteva fare cinque anni fa. Allora, se ci sbrighiamo a mettere in pratica progetti già approvati e finanziati perché i fondi già c'erano, questa cosa è assurda, ci sono pure i fondi, però non deve partire il progetto. Se siamo veloci nel mettere in atto i progetti, e questo riguarda però la burocrazia che va snellita, ma anche allora in questo caso l'economia può partire meglio, cioè può migliorare. Non si può aspettare dieci anni dal progetto esecutivo, attenzione, progetto esecutivo alla realizzazione del progetto. Immaginate quanti progetti sono fermi là, quanti progetti comuni o anche le imprese hanno pronti, consegnati e sono fermi. Questo significa bloccare l'economia di una regione. Io presumo che nelle regioni del nord immagino che ci sia molta più velocità nella realizzazione dei progetti. Da chi dipende questo? Dipende ovviamente dalla macchina elefantiaca, ma dipende anche dal politico che non va a controllare, ovviamente parliamo di assessorati, non del singolo deputato, che potrebbe avere anche una funzione ispettiva, voglio dire, non è... Non è non c'è niente di male se un, un deputato non, è, non assessore va a controllare come stanno andando le operazioni di, di, di progetti. Possibilmente anche per territorio, voglio dire, ci metto l'occhio, io sono del calatino, potrei vedere, ma questi progetti che fine hanno fatto? Ma come mai non li portate? Ma perché c'è la pila che aumenta sempre più di questi progetti e, no, e non vanno avanti? Allora uno stimolo anche nei confronti di chi poi sarà il gestore eh, che, che, che, nella parte amministrativa, logicamente. Questa è un'altra una cosa, un cosa fondamentale che blocca l'economia in Sicilia, questa lentezza, questa lentezza tremenda. Fiorenzo, eh, ti faccio fare l'ultima domanda e poi diamo lo spazio a Nicolò Bonanno per un ultimo appello agli elettori. Però Fiorenzo mm. se n'è andato e quindi... No, <ride> Fiorenzo <Non è> stato... <ride> momentaneamente è scomparso proprio nel momento cruciale Te la faccio una domanda io che non sì. è, è completamente diversa da tutte quelle che, che abbiamo fatto fino adesso perché sì. i tempi sono ristretti me ne rendo conto quindi hai pochi giorni a disposizione ma hai intenzione di fare una serie di comizi nel territorio allora io, ti, ti pre, preso pre c'è un preambolo da fare io ho avuto notizia della mia candidatura offerta è eh, presentata già ehm, ad aprile marzo aprile ho avuto notizia della mia candidatura conferma della mia candidatura il 24 di agosto perciò la mia campagna si apre e si chiude in 30 giorni e eh, questo presumo anche eh, ritornando al punto della considerazione per questo territorio di Caltagirone anche a questo punto lo devo dire eh, pensando quale considerazione si abbia di Caltagirone perché ovviamente la città metropolitana abbiamo detto ha una sua grandissima importanza l'interesse si sposta sempre verso i centri commerciali parliamo dunque di Mister Bianco di Acireale e via dicendo ci sono già degli, dei deputati sul posto e questa povera Caltagirone è stata martoriata probabilmente forse siamo riusciti anche grazie a Salvo Romeo a strappare questa candidatura che probabilmente fino all'ultimo forse non ci sarebbe stata se non avessimo insistito tanto. Beh a Caltagirone una... lo farà il comizio. A Caltagirone l'ho già fatto, ieri abbiamo fatto, abbiamo aperto, abbiamo aperto, abbiamo chiuso, insomma abbiamo incontrato i cittadini diciamo Venerdì, così. venerdì non chiudi allora a No no no venerdì non chiuderà Schifani sicuramente da qualche parte. <ride> a Caltagirone no no no dico la no, tua no, campanita io... dove la chiudi? Non, non... no io non la chiudo, la chiudo in mezzo alla gente cioè io ah, no, oggi okay. i, te i tempi sono questi, i tempi sono quelli che io amo stare in mezzo alla gente ho fatto il sindaco in mezzo alla gente e credo che la gente ricordi, ricordi meglio me. Non abbiamo tappe da annunciare. Non abbiamo tappe, non abbiamo anche a, a no. Michele. No, a Militello, no, no, no, se no, vuoi no. venire di posso A Militello, con ah, piacere, no, ma, preparare <ride> il service. Non c'è problema. No no, no, no, no, non c'è tempo. Io voglio stare in mezzo alla gente anche perché, nei tempi ristretti di cui ti parlavo, per cui eh, tu sai che se vuoi fare la deputata regionale, devi, dovresti girare i 58 comuni della certo. provincia. Ma in 30 giorni devi fare una scelta. Eh, sì. strategica, mi giro il mio calatino, il mio territorio non posso andare a tre mestiere dove non mi conosco, ci sarei potuto andare quattro mesi fa, ma avendo, avendo appreso 20, della mia notizia sì. di candidatura il 24 di agosto ti lascio immaginare Fiorenzo, cosa, cosa ti è. lascio l'ultima domanda prima di chiudere e poi come ho già detto prima quando tu ti sei disconnesso uh, do lo spazio a Buonanno per l'ultimo appello agli no, altri io mh, conosco veramente poco le problematiche locali amministrative siciliane faccio solo un'osservazione un, un i dipendenti della regione sono ben pagati, molto meglio di noi professori sì, mm. è vero chi ce li ha messi? ce li ha messi la politica se proprio vogliamo vabbè, si, si entra per concorso che... attenzione, si entra per concorso eh, diamo eh, per scontato che concorso, eh, entra eh, per concorso in Sicilia? Vabbè, vabbè. Vabbè. Eh, allora, Vabbè. volete, Vabbè. <ride> volete no, dire dai. come si entra? Io dico che si entra per concorso. No, Poi beh. che ci siano, che ci siano dei dirigenti. siano entra dirigenti per concorso. E eh? Eh, lo so, esatto, esatto, esatto non c'è dubbio su questo. Si entra per concorso, già diciamo questi, questo. Poi che abbiano fatto carriera, Fiorenzo, se tu mi dici come hanno fatto carriera, allora lì possiamo discutere, è giusto perché lì siamo ah. sul... Eh, questo questo è dire. diverso parlavo perché, come per sono chi, cioè. chi ce li ha messi? Perché no, poi c'è il concorso per dirigente, cioè si entra comunque eh, per poi di quello. Parlavo poi, io, per se si è guardato al merito o meno, i dubbi mi possono anche venire. Giusto, e, e mi vengono. Io ho detto non faccio sconti a nessuno, ma sono dirigenti che stanno lì. Probabilmente il, bisogna fare dei corsi di formazione importanti a questo punto, perché se su 60 progetti presentati dal PNR non ne passa neanche uno, un dubbio e un problema me lo debbo porre. Da politico me lo devo porre, allora forse questi dirigenti me li chiamerei tutti. Se fossi eh, nelle condizioni di, di essere il responsabile di questi dirigenti a capo della macchina, mi se me li chiamerei tutti. A, dopo un cazziatone, gli direi adesso voi obbligatoriamente uno per uno nei vostri settori di competenza. Vi fate questo corso. Tutti farai questo corso, tutti fare questo corso e mi porti i risultati perché solo così si può andare avanti. Non si può pensare che. O capisco che ci sono tante cose da fare il dirigente deve mettere le firme poi non le vuole mettere perché finisce davanti a un tribunale tanto... ma se fai il dirigente la responsabilità te la devi prendere la, la normativa sul, eh, sugli enti pubblici è quella e eh, non si può scappare da questa, da, questa, da questa responsabilità però ci vuole preparazione ci vuole Vabbè, preparazione io vorrei solo aggiungere una cosa e poi mi taccio perché eh, io non credo che i dirigenti siciliani o del sud o gli impiegati siciliani siano peggiori di quelli del Veneto, del Piemonte, della Lombardia. Penso che alla fine sia sempre l'indirizzo politico quello che decide. C'è un concetto che non so se tu conosci Giuseppe, quello di illusione finanziaria, che è stato elaborato da un italiano mi pare che si chiamasse Pulciani. L'idea consiste in questo, che potere politico può ingannare i cittadini dando delle indicazioni sotto traccia per orientare effettivamente la spesa per cui se vengono stanziati che so 2 milioni di euro per realizzare una piazza nel 2014 se si decide a livello di, de di veri decisori decisori politici che quel che quel capitolo di spesa deve essere erogato sei anni dopo allora il dirigente sarà pigro. Quindi ho sempre e soltanto alla politica perché certe differenze non sono giustificabili su base antropologica. Assolutamente non c'è non dubbio. dubbio. È una volontà politica di eh, stanziare dei fondi di facciata e poi dilazionarne l'uso nel tempo perché stanziare fondi serve. Alla politica, all'apparenza. Se è vero, decide poi quando questi fondi sono effettivamente disponibili. Nel frattempo si colpevolizzano intere classi politiche. Ecco questo voglio dire e, e mi taccio. Vabbè, condivisibile, però poi ci può essere anche l'ipotesi del dirigente pigro. Eh sì, <ride> del sì, dirigente... Ma non è che i siciliani siano ah. antropologi no no, no? no, no, no. no è assolutamente. Eh, ma e allora invece... su sistemica no e io ho avanzato questa ma Musumeci si mandava che lui però i dirigenti pigri li faceva lavorare non so se ti ricordi i comizi di 5 anni sì, fa sì certo, certo, certo ma se gli arriva l'ordine da Roma che certi capitoli di spesa devono essere posticipati che può fare? il problema è molto complesso come dice Fiorenzo eh. il problema è molto complesso e, e non è, non, spesso non appare perché poi va, va capito, va compreso nei meandri della, della burocrazia o della politica, in questo caso, come dice Fiorenzo, perché ci possono essere effettivamente dei, delle indicazioni per fare più brutto o bella figura un determinato soggetto. Per posticipare dei capitoli di spesa, perché poi la cassa a fine anno deve spendere sì, pareggio, sì. e quindi si decide dove spendere effettivamente dove, e dove dilazionare. E dove dilazionare, perché i fondi sì, sono. Diciamo quelli. Sempre diciamo, sempre siamo sì, sempre all'Europa, siamo sempre In parte sì, in parte sì. Eh, perdonaci questo. Così è quella piega che ha preso? Perché giustamente. No, abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato eh, di sì. Italia. Io sono candidato alle regionali. E ne abbiamo parlato in misura abbiamo parlato meno. Abbiamo, abbiamo parlato, parlato abbiamo di città, di, di artigianato misura... di agricoltura. Sì, sì, sì. No, de... no ne abbiamo parlato. De... Abbiamo parlato molto di, di Europa. E... Di Militello. Io non ti ho interrotto lì. Però dire, Militello, l'ospedale non è così. Allora, come pensi nel senso che, che sono tutti in una pessima situazione compreso Militello ti do una notizia stanno arrivando non so quante centinaia di diversi milioni di euro su Militello stanno arrivando un ah, mammografo novità, nuovo allora. un, un, una, una macchina di radiografia di ultimissima generazione Caltagirone non ce l'abbiamo per cui ah, ti, ah, ti informo cosa... che piacevolmente ci saranno queste cose e io dico sempre, però se deve crescere un ospedale, facciamo crescere tutti gli ospedali, dobbiamo non uno, tutti, cioè non dobbiamo avere sì. la mano su uno e sugli altri, non me ne sto fregando, oppure se posso, se posso. allora, siccome diciamolo tutta, eh, non è l'ospedale di, di Militello, e l'ospedale poi di Traponi, stiamo parlando di Caltagirone e Militello, io ti ho detto la distanza è minima, c'è cioè una distanza di 40 km. Le strade sono pure impervie per arrivare a Militello, tu lo sai, rispetto a Caltagirone che è una città più grossa e fortunatamente è servita meglio come asse viario. E allora la, la volontà di fare crescere Militello significa la volontà di far decrescere Caltagirone, perché non, le stesse risorse non sono state messe su Caltagirone. È volontà politica, è una volontà che non posso attribuire a Musumeci, ma io posso fare soltanto delle. posso dire soltanto Militello sta crescendo Caltagirone si sta deperendo come ospedale si sta depauperando anzi scusate e, in questo questo caso a Musumeci? Il suo paese? ma non attribuito a Musumeci e come fai a non attribuire a la Musumeci? l'attribuisco io allora non allora, solo, se, allora se Musumeci può avere un occhio di riguardo per eh, una scusami. certa zona lo posso anche capire È importante che però poi c'è un ASP che controlla eh, le visite che indirizza sul, su, sugli specialisti chi ci deve andare chi non ci deve andare allora c'è un ASP che non sta funzionando adeguatamente o forse posso dire che c'è un ASP che ha già un controllo e che, che poi io vengo alle teorie di Fiorello dove dice non devi guardare soltanto la facciata devi andare poi sotto leggere tra le righe c'è un'area del, del Catanese che è eh, gestita da perché ci sono deputati perché ci sono gli orari allora non si pensa più al al benessere della sala alla tutela della salute del territorio perché dice tanto ti puoi fare la visita a Militello io perciò ti sto tutelando ma se io sono di Caltagirone e mi voglio fare una visita a mio setto nasale ma perché devo andare a Militello quando ce l'ho a Caltagirone sì, e allora ti viene un dubbio che magari ci sia qualcuno che sta tentando di impoverire un determinato ospedale per cui una determinata città eccetera a fronte di un eh, miglioramento di altri non voglio e dire che io non... sono completamente d'accordo con te mm io sono dell'idea che bisogna allargare la coperta non alla meglio eh, e infatti, per allargare la diciamo coperta questo. bisogna Se abbattere io... l'Unione Europea è sempre quello appunto, Beh, sì, penso. ci possiamo anche arrivare a, <ride> possiamo anche arrivare a questo eh, abbattere, io dico modificarla perché la modifica eh, a favore delle nostre popolazioni del sovranismo delle nostre popolazioni comunque da tutela di tutti la possibilità di poter dire stai sbagliando commissione europea non si fa così non sono d'accordo ci deve essere altrimenti siamo veramente in un regime di governato da pochi e anche lì chi lo sa chi ci sta dietro eh, queste lobby lobby autorizzate come sappiamo nella comunità europea possono nella, nella, al Parlamento europeo eccetera possono nelle commissioni entrano i lobbisti presentano i progetti tecnologie nuove eccetera per cui se un, un lobbista ottiene l'ok okay, significa che si rivoluzionerà un settore industriale o le macchine dovranno essere tutte elettriche e quelle diesel fra un tot di anni andranno a casa però bisogna ragionare bene su queste cose io dico da parte di chi governa eh la comunità europea, il Parlamento eccetera, cioè, ci vuole la capacità di capire se io faccio una misura, dove vado ad arrivare? Io devo guardare lontano, se tolgo tutte le macchine diesel, già lo dico adesso, metto in crisi un settore, faccio aumentare i prezzi delle batterie, per esempio, elettriche, faccio aumentare eh, alcune componentistiche che saranno solo quelle elettriche e come diceva Fiorenzo, nella borsa di, di, di, di, di... olandese di, di, di, si, si stabilisce qual è il prezzo del gas e basta una parola per farlo aumentare e scendere. cioè non è più la domanda e l'offerta che fanno il prezzo. Perché se io chiedo 10 eh, panini e ce ne sono 4, il prezzo del pane sale. Ma se io i panini sono 10 e, e, e io chiedo 10 panini, è strano che il prezzo salga e scenda in maniera. Mh... Certo. <talentica> Come dire, non concorrenziale. Diciamo. Ecco, in e in questo senso vale anche per la sanità, vale per tutto, vale, vale un po' per tutto, vale per tutto quello che facciamo. Dobbiamo avere una certa autonomia, una capacità gestionale, una, una possibilità di gestire la nostra, la nostra vita, altrimenti siamo inglobati in qualcosa che non ci appartiene perché ormai appartiene a qualcun altro. Peccato che è mancato Salvo Romeo ti avrebbe fatto domande più specifiche sul territorio, l'abbiamo aspettato, io credevo che va venisse. Va bene. Fai un ultimo appello agli elettori da candidato di ciò che senti di dire. Relo. Io chiedo ai nostri elettori di, e eh siccome sì, ti dicevo il tempo è ristretto, di tre, mi, hanno, mi si è dati 30 giorni di tempo per aprire e chiudere una campagna elettorale, Chiedo ai nostri caltagironesi calatini di avere uno scatto di orgoglio e votare per il caltagironese il calatino che possa rappresentarli fino ad oggi non c'è stato il rappresentante di caltagirone o non c'è stato un rappresentante che possa aver davvero battuto i pugni sul tavolo per chiedere i diritti sulla sanità sull'agricoltura sul territorio sull'area di sviluppo industriale che è abbandonata sui capannoni dei nostri, eh, dei nostri artigiani che sono all'area di sviluppo industriale e c'è un contenzioso enorme allora se vogliamo che le cose rimangano così, facciamo, diamo il nos, disperdiamo il nostro voto a questi candidati che vediamo una volta ogni cinque anni, Vengono, prendono i voti perché sanno che qui possono arraffare tutti i voti che vogliono e poi li vedrete, li andrete a cercare a Catania, a Paternoa, a Cireale, a Mister Bianco. Se invece volete che le cose cambino, se volete che qualcuno vi rappresenti e ci rappresenti perché io mi sento cittadino di questa mia terra che amo, se volete che qualcuno vi rappresenti veramente, abbiate uno scatto di orgoglio, non lamentatevi dopo se poi non c'è nessuno che ci rappresenta, non c'è nessuno che fa i nostri diritti, che, che tutela i nostri diritti, che i nostri, le nostre, i, nostri caratteristiche, i nostri bisogni, le nostre caratteristiche dell'artigianato, dell'agricoltura, perché non ci sarà nessuno che da fuori si interesserà del territorio di Caltagirone invece invito tutti voi a votare per qualcuno di Caltagirone che possa anche non essere io ma purché sia di Caltagirone io chiaramente faccio il tifo per me stesso ho un'esperienza amministrativa su Caltagirone e conosco bene i problemi di Caltagirone per cui invito tutti a fare una riflessione seria e dopo il voto, dopo il 26, in base a come sono andate le elezioni non vi lamentate più, non cercate lamentele perché non ci sono scuse questa è una possibilità e come dicevo poco fa è una possibilità che abbiamo strappato con Salvo Romeo, la candidatura mia non era scontata, è arrivata all'ultimo secondo perché l'abbiamo voluta fortemente perché? Perché Caltagirone non doveva avere il suo candidato perché Caltagirone doveva essere appannaggio della distribuzione di voti per altri candidati più forti sicuramente già presenti all'Assemblea regionale siciliana e allora per una, una volta tanto diamo forza al Calatino, diamo forza al Caltagirone e tuteliamo i nostri interessi Dopodiché non vi lamentate più perché dopo il 26 non ci sarà da lamentarsi, ci sarà da prendere atto di come sono andate le nostre eh, votazioni, le nostre preferenze a livello comunale, regionale, calatino, provinciale, attenzione alle persone che scegliete. Questo è il mio messaggio, un messaggio... Forse un po' antipatico, no? no <ride> non è di... Però, è secondo me, un è un concetto che va ribadito. Non possiamo essere terra defradata -da, -de da chi viene da fuori, prende i voti e lo vi rivedi fra cinque anni. Questo è fondamentale, perché gli interessi di Caltagirone e del Calatino lo farà chi appartiene, dorme, vive, va a fare la spesa in questo territorio, non di chi vive fuori. Certo. Questo è il mio messaggio e vi ringrazio per avermi dato lo spazio <ride> e anche questo dialogo molto piacevole con, con entrambi. <ride> Gli, gli ospiti oggi, no? Grazie tantissimo a te di aver eh, voluto partecipare a questa trasmissione. Se vuoi, ci possiamo dare appuntamento anche dopo le elezioni per magari un perché commento no? certo. su quello che è successo. C, pur che ci comunque... sia Fiorenzo, però senza Fiorenzo, io non vengo. È certo, eh, però... anche perché sono temi che io non ho affrontato in una campagna elettorale regionale. Per cui ho fatto affidamento a quelle conoscenze che in questo momento non, non sto approfondendo ovviamente, eh, sull'Europa, eccetera. Fiorenzo, no, no, capisci? Che mi è piaciuto molto Giuseppe e eh, lo aspetto sul fronte sovranista e patriottico. <ride> eh, Bene. Infatti. Anzi, qualora verrai eletto adoperate all'interno di Fratelli d'Italia per far mutare l'indirizzo politico al partito eh, per mantenere diventare alcuni veramente principi. sovranista eh. esatto, esatto. E, e quindi appuntamento dopo le elezioni, sperando che le cose vadano bene per te perché tra l'altro non c'è solo il discorso della conoscenza dire diretta ma voglio dire, gli altri candidati non, non li nomino nemmeno Quindi, <ride> sicuramente chi è di Fratelli d'Italia ha come scelta secondo me eh, è quasi obbligato a votare buon anno. Eh, ci diamo appuntamento dopo le elezioni e ovviamente eh, rinnoviamo anche l'invito a Salvo Romeo. Che furbescamente ci ha Furbescamente. Fatto, secondo me, visto, ha, ha sentito le domande che fa Fiorello: dice io non non mi presento Fiorenzo no, Fiorenzo Fiorenzo, fiorenzo, fiorenzo scusami, di Fiorello no Fiorello è, è di Augusta Fiorello, ah, di Augusta, Fiorello di no, Tata, io Tata. parlo del nostro del siciliano conduttore di... Fiorenzo scusami scusami se ho sbagliato va bene un abbraccio bene. grazie un ah, saluto a voi ah, una cosa importante mi rivolgo a chi ci ha ascoltato domani eh, alle 19.30 sarà presente Giovanni Burtone sindaco attualmente di, di Militello, Militello del PD, quindi con eh, col PD ti puoi sbizzarrire <ride> particolarmente se sarai libero domani e, e noi mh, ne rispetto perché abbiamo un'idea ma lealmente la diciamo e diamo spazio a tutti, chiunque da candidato volesse partecipare basta eh, che ci contatti o nella pagina Facebook o su Telegram e avrà il suo spazio. Eh, buonasera a tutti e a domani. Cordiale saluto a tutti.